Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi un video molto semplice, molto veloce. Sicuramente lo conoscerete già: i nostri nonni già lo utilizzavano. Allora, io ho un problema di limacce o di lumache. Poi, dopo, ho scoperto che sono limacce. Vedete, le foglie mangiucchiate. Questa ve l'avevo fatta vedere l'altra volta quando vi ho mostrato la cavolaia, i rimedi per la cavolaia, giustamente qualcuno che ha visto il video mi ha detto guarda che oltre alla cavolaia probabilmente hai anche le lumache, e infatti aveva ragione, quindi non potendo utilizzare cenere di legna e quant'altro, perché ho la paglia, mi verrebbe molto scomodo dover rivestire il tutto, opto per la birra, ho scelto la birra, ho preso la più scarsa che ho trovato, ma è sempre birra, un po' mi dispiace comunque darla qui, alle lumache Vabbè, comunque cosa fa la birra sulle lumache la birra le attira e loro cadono dentro il recipiente bevono la birra e muoiono purtroppo non ho alternativa non voglio usare i lumachicidi chimici perché ho gli animali domestici come i gatti e quindi non voglio sentire parlare di roba chimica a quei livelli e quindi mi rimane soltanto la birra il procedimento è veramente semplice si prendono dei barattolini questo è fin troppo alto e eh. ci vorrebbe magari alto un 3 cm avevo questo questa è quella della pappa dei, dei gattini del latte in polvere quest'anno l'ho utilizzato parecchi cerco di metterlo in un punto dove vedo che ho l'infestazione più grande guardate lì per esempio quello vedete qui proprio mancano interi pezzi di foglia allora siccome sono ancora in tempo per correre i ripari il lavoro che faccio è questo più o meno prendo la forma dove devo scavare poi semplicemente faccio una buca in modo tale da incassare il barattolo quasi per intero ne ho messe tre ieri di queste trappole adesso vi faccio vedere i risultati ecco vedete sono a filo del terreno poi semplicemente aggiusto un po la terra e sono a filo del terreno adesso ci cade qualche pezzo di terra dentro non succede nulla Con una bottiglia da 66 ci faccio circa tre trappole, quindi un 20 cc a barattolino. Ne facciamo un altro, anzi ne ho altre due da fare e poi vi mostro i risultati di quelle che ho messo giù ieri. Dico la verità mi spiace arrivare a tanto, avrei preferito dissuaderle ma come vi dicevo non ho il terreno pulito. Poi quando si abbassa la schiuma magari ne aggiungiamo un po' e ne metto ancora una, la metto qui tre cavoletti di Bruxelles, che anche questi sono stati parecchio colpiti. Ok, fatto vi faccio vedere i risultati di quelle che ho messo ieri ne ho messe tre ho messo la prima qui guardate a parte qualche ragnetto in fondo c'è una limaccia ed è anche abbastanza grossa ne ho messo un'altra qui anche qui abbiamo qualche ragnetto limacce nulla e poi qui in mezzo ai cavolfiori e anche qui come vedete purtroppo abbiamo qualche ragnetto e una limaccia abbastanza grossa come vi dicevo non lo faccio a cuore leggero mi dispiace comunque da ucciderle ma non ho alternativa al momento e quindi è così bene come avete visto è stato un video veramente breve non so se l'avete mai usate voi le trappole in tal caso se avete dei risultati da darmi io le avevo usate due anni fa ma avevo messo dei recipienti molto bassi e quindi non ho avuto grandissimi risultati questa volta invece eh, ho messo recipienti fin troppo profondi e qualcosa comincio a vedere spero di salvare salvabile spero che questo video breve vi sia stato utile se volete vedere altri metodi però senza pacciamatura vi metto qui in descrizione l'altro video che avevo fatto qualche mese fa che era stato anche abbastanza apprezzato di questo vi ringrazio bene vi ringrazio per essere stati con me spero che questo video appunto vi sia stato di qualche aiuto vi auguro una buona giornata